Zombie Apocalypse Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Un nuovo video. Scusate se parlo piano, ma non posso parlare troppo, troppo a voce alta. Ehm, mi piace che ero in bagno perché mi fa un di che creare in bagno e ehm, un video chiacchierare per parlare un po' con voi ma anche soprattutto per ehm, farci un po' di compagnia è vero ho già fatto un altro stamani e un altro è dopo pranzo se non erro prima di pranzo prima di pranzo mi pare sì quindi dopo colazione ho fatto un altro video ma questa volta farò un video di spesa proprio spesa questo invece è il video dove mi lavo i denti con voi e soprattutto dove, eh, che è ancora con voi. come è stato piuttosto, io <coughs> permetto che, che oggi pomeriggio non sono andata al mare, perché non me la sentivo ragazzi, non me la sentivo e basta, quindi ho detto che vado andata al mare perché c'è troppo caldo, sì lo so, una buona scusa è per andare al mare, ma non sono andata al mare perché ero troppo stanca ragazza, non volevo prendere un bel coccolone o un là per le 5, vedo, è troppo caldo, ho detto no, oggi ne mi sto a casa, mi riposo, salto al mare, nel senso salto un giorno di mare e vado direttamente dopo, cioè vado domani, oggi niente, ma domani vedo sì, domani è, mercoledì mi pare, sì, mercoledì, mercoledì è domani. Quindi niente, ah, se vedete la doccia bella nuova, è perché finalmente l'avevo comprata nuova, dopo due lotte per comprarla eh, di vetro, di vetro, ne proprio, si è rotta il vetro, quindi anche no. E alla fine l'ho presa come la state vedendo in questo istante, la vedete? In più c'è quella cosa per attaccarsi, quel lancio lì, per attaccarsi, quindi alla fine top, ci cioè, piace di più così che non in vetro, nel vetro perché risolvete più, meglio di noi comunque ora mi lavo i denti e ci si vede dopo perché altrimenti il video guarda, diventa troppo lungo, vi seccate o non lo so però niente ci vediamo dopo e io intanto stacco perché anche se lavo i denti non voglio che vedete Avete già visto un tanto il labirinto? Comunque, faccio vedere questo è eh, Dentifricio. Vedete, questo è il dentifricio della Sensoline E niente, ora mi, me lo metto nello nel spazzolino. Questo vedete che esce piano piano, e nulla lo faccio uscire un po'. Ops, mi stava cadendo addirittura ecco qua vedete tac, e niente mi lavo i dinti e ci vediamo dopo anzi prima di tutto metto quel tanto di felicità nella levo cuccia e poi stacco ed ecco qua allora scusate stacco un po' questa luce che fa fastidiosa <ride> e niente allora, ho usato questo produttore qui, della Tantum, Tantum verde, S.S. Placca, questo qui, molto buono, vedete, mi piace tanto ed è al costo di 4,99 euro, preso in farmacia, stra buono, vedete, buonissimo, piace, pulisce bene i denti e fa il, bel, il bel suo sporco lavoro, però almeno gli si fattava bene i dentini. Anche se c'ho una bocca di mh, mm. la facciamo vedere, perché devo togliere alcuni denti e quindi non è semplice da dire, da farsi, vabbè, andrà, ci vediamo dopo. Allora, ecco qua, Siccome che in bagno si sentiva un po' troppo la televisione, ho evitato, perché non voglio chiacchierare troppo in bagno, quindi ho chiacchierato, voglio chiacchierare qui in camera mia, come faccio sempre, di solito, quindi nulla. Non so se vedete, ma sembra un po' bronziata, non molto, ma pelino, pelino, pelino, pelino, sì. E se sentite chiasso, all'interno all della stanza, è, è mia zia che è giù ci vive ovvero. ovviamente come Vabbè, giusto che sia eh, sotto lì mm, sotto questo appartamento mio c'è abita mia zia con mio, con mio zio sì, e mio cugino e niente quindi cosa dirvi di bello eh, finalmente sto riuscendo a ritruccarmi allora ho fatto un trucco un bel trucchettino come dice la gattaluna kimono blu e spero che vi sia piaciuto e che le è piaciuto anche che l'ho citata, che l'ho menzionata, quindi grazie gatta Luna. Kimono Blu, un bacio a te e a tutta la tua community. Un bacio, un bel abbraccio anche, scusa se sono mielosa, ma io a volte sono così, con chi sono merita veramente, ma veramente però e niente. Aspettate che non vi vedo messo bene, messa bene per niente, ok forse così ci siamo no, neanche, no, così no, così sì forse, non lo so comunque spero che si veda bene tutto non, la, la luce qua veramente un, non so cosa si possa vedere ma spero che si veda bene tra l'altro siete incastrati al bastone del selfie perché non ho idea di come mettervi vabbè. tra un po' devo lavare questi pennelli che fanno veramente pietà vedete non so perché non le lavo, cosa aspetto? sono già due, due settimane che non lavo voi direte, hmm, sarebbe ora che le lavo una catina che qualche porcheria sulla pelle ed è vero, avete ragione avete ragione da vendere ragazze. ho cambiato tutta la mia disposizione qua sul, sulla scrivania ogni tanto mi viene lo spribizzolo di cambiare tutta la mia postazione, è vero, non cambiarla cambiare quello che c'è dentro la mia postazione ora ve lo faccio vedere vedete questi pennelli erano giù poco fa vabbè pochi giorni fa adesso ehm, i pennelli sono tornati su oddio vabbè aspettate un secondo perché sto crepando di caldo non mi sembra il caso di eh, aspettate non so come prendervi non voglio che vi vediate la stanza tutta disordinata quindi aspettate ok allora quindi vi stavo dicendo che qui c'era tutto il mio ambaratante pennelli da questa parte mentre qua su c'erano i profumi adesso i profumi sono qua vedete sono qua sono qua giù e qui ci ho messo la scatola che vabbè una scatolina che per carità di dio andrebbe tutto buttato ma vabbè e qui c'ho i pennelli sporchi da lavare e tutti i miei vabbè, tutte le mie cose ancora da aprire da provare e vabbè e niente eccomi qua Comunque, ragazze, sempre che non cadiate, perché il telefono non deve cadere. Allora, praticamente ho dovuto spostare tutto, perché mi sfociava avere tutto troppo uh, accalcato di pennelli, di cose, di profumi e via discorrendo. Quindi ho detto, ma perché? Aspettate un attimo, ma perché non una matriosca, Allora, dimettiamo di metterla bene, mi dà fastidio, ho girata dietro. Ok, <ride> nulla, mi eh, dicevo ma perché devo avere tutti i pennelli proprio accalcati in un modo troppo disordinato? ho appunto per l'appunto lo spirizzolo di rimettere tutto diversamente da com'era e pare che adesso, anzi, senza il pare, mi piace di più di come era prima, quindi top, mi piace perché a me non è troppo disordinato ma non è anche troppo accalcato accalcato cosa volete dire? Non come dico per la gente che quando si accalca che non è troppo ingombrante, non c'è troppa roba messa l'una o l'altra in disordine ecco questo voglio dire, oh, già ci siamo capiti, però per farvi capire a voi che almeno non è troppo disordinata vabbè, questo qua è perché mi ha il sudore, non so se l'avete visto proprio delle nell'inquadratore ma ho un sudore che faccio veramente pietà e vabbè e niente c'è caldo si suda, oggi non si può stare ragazzi c'è troppo caldo speriamo che tra poco piova qua in Sardegna perché speriamo che piova perché non se ne può più di questo caldo ho sentito, non so se ieri o avanti, ieri, che sì, che doveva piovere. Non ne ho idea, ma mi pare sì. A Olbia ha piovuto. Ah, scusate, a Olbia ha piovuto. Mi pare tantissimo, o a Tempio, se non ricordo, mi è stato detto che ha piovuto e ha fatto troni e lampi. Se non erro, sì, mi è stato detto così e qua non ho sentito un bel niente se so, avrei sentito, avrei sentito un bel lampo, un bel tuono, quel vuh vuh. <ride> e invece non ho sentito niente. Ma non lo so, ci sono i fantasmi oggi. Non ho capito. No, fantasmi non ce n'è, però ogni tanto va controllato la, la porta per vedere se il <ride> mio non sta venendo oppure no. Comunque, oggi la giornata è piuttosto calda, come tutti gli altri giorni. Sì, lo so che sto dicendo una cosa inutile, e è... È stra-inutile, ma è la verità. Io mi auguro che piova, perché sento i miei uccellini cinguettare, e quindi nulla. Mi auguro che piova, perché veramente non se ne può più. Ma che le sono? Non le vedete? Aspettate un secondo che guardo. Sono le 16 e 19 ragazzi mie. Sono le 16 e 19, vedete? Si vede qualcosa? Sì. Le 16 e 19. No, non si vede la mazza così. Aspettate, no. ecco qua le 16, no non si, non si vede la mazza devo fare in modo che si veda vedete le 16 e 19, yes, le 4 e 19 vedete? già e, e niente ragazze quindi non so quanto tempo impiegherò a fare questo video, cioè a montarlo e tutto Sto cercando di non tagliare più nulla più possibile Perché di non tagliare mai più nulla Possibilmente Non so come stavo parlando Ma vabbè tagli Sto, Allora stavo dicendo Mi stavo appunto, appunto chiedendo Vi piace quando taglio i video O quando li lascio così tranquilli Come si suol dire a Roma Scialli In verbo romanesco appunto Scialli che vuol dire Tranquilli. Io direi che sono più belli quando, son, quando non sono tagliati, perché poi quando sono tagliati non si capisce granché, oppure anche se li tagli tendono a capire quello che, quello che vogliono loro certi, certe persone, quindi vabbè non gli iscritti ma altri sì. E nulla ragazzi, io adesso vi lascio, vi ringrazio per l'ascolto, io guardo intanto la porta perché voglio evitare che mi devo prendere un coccolo <ride> e vabbè ci sta e niente no fantasmi qui non abbiamo non è infestata la nostra casa è fortuna per ogni ogni buon bon non so che cosa come posso meglio dire vabbè ogni anno rinnoviamo la benedizione delle case i preti che ci sono qua a Palau quando si può se no altrimenti ognuno la benedice per conto proprio io quest'anno non l'ho fatto ma ho fatto una preghierina per tutta la mia casa ma non solo, anche per i miei familiari spero che sia bastata ma penso di sì credo che il nostro signore mi abbia ascoltato ma penso che mi abbia ascoltato ecco perché ancora vabbè a parte le, le, le, le, le, le fesserie che sto dicendo eh, quasi tutti quasi tutte le persone pregano per i propri familiari ma anche per la propria casa quindi per la propria abita abitazione e niente questo era tutto ragazze eh, se il video vi è piaciuto perché non mettere like condividere anche perché no se vi va sui vostri profili social ehm, mettere un commentino se vi va e eh, se vi va appunto attivate la campanella qualora volesse iscrivervi al mio canale youtube ciao